Buonasera e benvenuti a questa, con questo nuovo appuntamento di Virtual Studium, vi teniamo compagnia anche in questa serata di venerdì 25 giugno eh, 2021 ovviamente, per chi non lo sapesse fosse rimasto al 2020 come me, ma è, diciamo che è facile sbagliarsi in quest'anno. Siamo in compagnia anche molto eh, gradita, devo dire, della professoressa Elisabetta Bartoli, che è docente di filologia latina medievale e umanistica presso la nostra università, l'Università degli Studi di Siena. Buonasera e benvenuta. Grazie, per, grazie no. per averci raggiunto. Virtual Studium, per chi si collegasse qua un po' la prima volta introduco io, poi voi tranquilli lasciando parlare la professoressa Bartoli, non siete costretti ad ascoltare me. È un po' un modo per raccontare uh, l'attività e uh, proprio i frutti della ricerca dei ricercatori, degli studiosi dell'Università degli Studi di Siena in una maniera che sia un po', insomma, leggera, anzi leggerissima. Abbiamo proprio tratto questo, questo claim uh, da una canzone che proprio nessuno, nessuno conosce per pochi, un po' come quelle sinfonie di Brahms, che uno dice, sai, sentito, sì, sì, certo la conosco. Insomma, eh, l'atmosfera è assolutamente rilassata e eh, insomma ci fa piacere avere appunto la professoressa Bartoli questa sera che eh, ci racconterà un po' di queste tramature tra eh, congi e non solo distanti. Questa puntata prende il titolo da un libro di Carrie Fisher, Cartoline dall'inferno. Eh, noi andiamo, non andiamo all'inferno, andiamo solo nel passato nonostante qualcuno riveda in questo passato una sorta di inferno, si parla di, eh, di Medioevo. E, professoressa Bartoli, tra l'altro la categoria Virtual Studium per lei è particolarmente vicina no? alla, propria, alla sua attività, o sbaglio? Sì, intanto grazie dell'invito graditissimo, sono davvero felice di poter essere qui questa sera e anche di potervi parlare in modo un po' così... Um, sereno e rilassato dei, dei nostri argomenti di studio e sperando di farvi capire anche che, um, che sono in realtà complessi, sì, ma anche molto, molto piacevoli. Mi riservano davvero grandi sorprese, speriamo. Il Virtual Studio è proprio il posto di un medievista perché in effetti. <ride> Tutto quello che diremo stasera nasce proprio un po' da lì, nel senso che gli studi lo studium era l'università medievale e i testi di cui ci occuperemo stasera non sarebbero esistiti senza quel fermento particolare, quelle particolari congiunture sociali, economiche e culturali che hanno dato vita nel XII secolo agli studi, cioè alle università e naturalmente affiancate ancora dalle scuole, specialmente scuole cattedrali, ancora anche le scuole monastiche che erano state le egemoni, eh, luoghi formativi eh, dell'alto medioevo e comunque tutti... Tutte queste categorie di scuole eh, sono davvero eh, alla base della mh, produzione e della conservazione dei materiali di cui ci occupiamo. giusto dove potevo eh, andare a parlare di queste cose. Materiali anche del tutto particolari, no? Perché sia sempre l'idea di questo medioevo un po' da Il nome della Rosa, quindi con tutte queste biblioteche fitte di ratti e di studiosi con delle belle tonache grezze e scomode che copiano tutto sommato Bibbie, se va bene qualche salterio, insomma un po' in più e slegge magari qualche testo apocrifo, però tutto sommato. Qui invece parliamo di temi anche di natura No? E chi ha seguito la settimana Instagram di Virtual Studio, ma attraverso il reel di un scorso e attraverso il carosello dell'altro giorno, sa che proprio entriamo a piccoli passi in queste storie affettive, amorose, non solo vecchie di, di secoli. Proprio un tema particolare, da dove nasce anche questo, questo interesse? So che sono 100 domande insieme, però siamo qua per chiacchierare. Sì, vado per ordine, cerco di rispondere un po' a tutto, e, direi la, la, la prima cosa importante è sottolineare davvero questa tua affermazione perché eh, effettivamente è vero questi materiali sono eh, stati anche eh, all'attenzione eh, degli studiosi negli ultimi anni perché... Eh, fanno parte di quel versante che definiamo genericamente laico cioè mm -hmm. eh, quelle produzioni del Medioevo che eh, non ci raccontano solo l'esperienza monastica l'esperienza dei conventi che nella, magari nell'immaginazione eh, corrente è quella che si associa immediatamente all'idea di Medioevo eh, ma eh, ci parlano anche di altro, ci parlano della società che si evolve e anzi eh, devo anche ammettere che eh, C'è stata anche una eh, di certa storiografia eh, che ha calcato un po' la mano su questa divisione, su questo medioevo che è o laico o ecclesiastico e, e che adesso sinceramente eh, in ambito scientifico tendiamo a sfumare questo tipo di osservazione. Però eh, rimane il, il dato importante che forse stasera ci può davvero interessare. E che è questo? Eh, noi parleremo stasera di materiali eh, di scuola sostanzialmente, queste lettere eh, che noi commenteremo sono lettere che sono state eh, messe insieme, raccolte, copiate da registri o inventate ma sulla base di situazioni verosimili e quindi di situazioni che si potevano ripresentare e sono appunto state elaborate proprio come modelli da usare in situazioni simili da maestri che insegnavano nelle università e nelle scuole. E eh, la cosa. Insomma, importante... dei prontuari per veicolare il, la propria sfera affettiva all'interno di delle formule in un certo senso precostituite, così funziona? Esatto, la cosa importante, infatti, è proprio questa piccola rivoluzione copernicana rappresentata dalle lettere d'amore, perché ci fa capire. Tante cose che forse possono essere interessanti anche per chi non è uno specialista della materia. Intanto ci fa capire che, appunto, all'interno della casistica ufficiale di co imparare come si scrive una lettera all'imperatore, al Papa, al cardinale, eh, o al, comunque ai consoli della città, perché c'è anche una grossa produzione comunale legata eh, alle collezioni di lettere, eh, c'è anche spazio per l'epistologia privata perché la lettera era il mezzo di comunicazione più usato da tutti per comunicazioni private e pubbliche. Naturalmente abbiamo le lettere degli studenti e genitori, sono bellissime gli studenti ho... a chiudere un po' i cordoni della borsa perché i ragazzi li usano un po' come si fa anche oggi, insomma, non può ecco, non è che li usano e a quel coinquilino che ha una sorta punto del mese deve chiedere un rimpiattino a casa perché esatto volta non per certo non è sì. qualche volta erano più disponibili altre volte un po' meno e sono anche quelle testimonianze bellissime studiate da Askins fin dal 1800 e quest'altra invece sono un pochino più nuove perché la loro scoperta è affidata anche a nuove edizioni che io ho avuto la fortuna di, di poter fare eh, proprio qui a Siena sotto la guida di quello che era il mio eh, che è stato, insomma, il mio maestro, il professor eh, Francesco Stella che nomino volentieri perché è stato eh, lui che mi ha indirizzato questa eh, così verso questi studi e la mia di laurea quindi questo anche così per raccontare a chi è più giovane che sta cominciando ad affrontare il percorso finale cioè il conclusivo la tesi e poi quello che viene dopo è così questo a volte è eh, sì, è una per zona grigia va a morire del passato Esatto, affidatevi anche a volte a, ai professori che vi dicono ci sarebbe da studiare una cosa particolare, se la sente e a volte, a volte va bene, insomma. In questo caso sì. credo sia andato bene anche perché ha dato origine a dei volumi anche di un, di un certo peso, no? li abbiamo sotto mano queste, queste Sì, Li ho portati per, per farvi Non al allora, nostro pubblico cosa gli dei fanno sì. con i tavoli che Ecco. Questi sì, soprattutto sono volumi che raccolgono questa famosa lettera d'amore che poi magari ci sarà occasione di parlarne se abbiamo... Eh, eh insomma ci sono sempre dei problemi che si legano a questi testi anche di natura storica, insomma eh, si deve fare appello a strategie diversificate per verificare, quindi la cautela è d'obbligo. Però sì. se davvero abbiamo ricostruito correttamente, anche se in forma ipotetica, l'ambiente e abbiamo così, ricondotto in modo corretto questo questo testo al suo contesto davvero qui in, questa, in questo volume e in quest'altro volume che raccoglie l'edizione critica della, del testo eh, di questo maestro che si chiama Guido, eh, noi abbiamo eh, come lettera esemplificativa, come lettera modello, la più antica lettera d'amore, Trasm mai trasmessa, perché eh, risalirebbe, Ma almeno nel sì, suo punto sì, alla praticamente eh, all'anno mille praticamente, siamo primi da la destinata dovrebbe sì. essere eh, scomparsa, quindi è un dato insomma emozionante anche per chi eh, non si occupa di queste cose, con cautela da Punto da valutare però vedete questi materiali davvero a volte eh, riservano grandi sorprese potrebbe essere la lettera di una delle della moglie Emilia amatissima da Guido II un person personaggio della famiglia comitale dei Ponti Guidi famosissima famiglia eh, nei secoli del Medioevo e e forse appunto abbiamo questa, questo, questo lascerto, questa testimonianza che è stata recuperata dal nostro maestro Guido negli archivi probabilmente della famiglia Comitale insieme ad altro materiale eh, che parla sempre dei conti Guidi e quindi diciamo è comunque una cosa suggestiva e mi piace condividerla anche appunto con tutte le cautele del caso. Assolutamente, anche perché voglio dire si parla poi sostanzialmente di esperienze umane, le andiamo a recuperare qualche migliaia di anni fa però... Eh, quello è, ma ho capito bene o qui si parla anche di una moglie, perché insomma il grande, così la grande nozione precotta, preconfezionata, che ogni tanto si sente: è che insomma questo medioevo, poi il ruolo della donna era sostanzialmente quello boh, di occuparsi di casa, cercare di fare le faccende ogni tanto, morire entro i 40 anni dopo i primi figli, e poi la cosa doveva finire un po' lì evidentemente non funziona tanto così o non sempre, ci sono dei distinguo qua la... Beh sì, molti, anche proprio per questo con anche un gruppo di, di colleghi di varie università, adesso non posso aggiungere altro, ma magari ci sarà l'occasione di rilassarne. <ride> sì, stiamo appunto approfondendo con alcuni progetti, proprio lo studio della, delle figure femminili siamo accorti che la donna anche scrive nel Medioevo, anche non tutte, ma insomma forse un po' di più rispetto a quello che si pensava. Tornando invece ai nostri materiali, eh è un fatto un po' di, di casistica quello che noi possiamo valutare. Eh, ci sono due studiosi inglesi che hanno pubblicato una raccolta di lettere, sono due storici, una raccolta di lettere modello tipo quella che, che abbiamo pubblicato noi e che dicono che queste sono le lettere perdute della vita quotidiana. Eh, grazie ai maestri che le hanno copiate o che le hanno scritte come modello noi abbiamo delle informazioni importanti sulla vita quotidiana, sul, su come funzionavano certe cose. Siamo nell'ambito dell'amore, dell ma in senso molto, molto lato. Cioè ci sono lettere di offerte d'amore, lettere di innamorati alle fidanzate. Questo è importante proprio perché il primo, siamo intorno al 1150, eh, il primo che... Eh, ci insegna la teoria della lettera d'amore quindi il fatto che si trovi spazio anche a livello teorico all'interno di un manuale è qualcosa di più eh, rispetto a quello che veniva fatto fino ad allora cioè copiare qualche modello di lettera che parlasse anche alle donne questo è, è un ulteriore passo avanti e in questo manuale Guido ci insegna, insegna anche alle donne come scrivere agli uomini quindi capite che è davvero una cosa che ha, che ha un grosso interesse poi Qualcuno potrebbe chiedersi, ma le scrivevano davvero le donne queste lettere? Ah, giustamente, giustamente. E allora io potrei rispondere, io e tanti altri studiosi e tutti gli uomini le scrivevano le lettere. Vi ricordate anche fino a 50 anni fa, insomma, esisteva eh, la persona che se ne occupava invece di chi... Delle chi nostre bar, città. Marco. Esatto, quindi il problema dell'apocrifia, il problema dell'eterografia, del, del cioè di, di qualcuno che si ha posto la lettera e non si esaurisce col medioevo, però... Quindi eh, guardiamo diciamo, la sostanza del, del fenomeno, Ci sono, eh, si insegna a scrivere lettere d'amore che poi sono, eh, dipende se è al fidanzato o all'innamorato è davvero una lettera d'amore come noi la intenderemo anche oggi, eh, sentimentale diciamo. Se invece ha il marito, è una donna, è, è una donna che scrive e che ha interessi anche pratici, che chiede notizie su quando il marito ritorna, perché ha problemi con i figli, perché sono donne quelle che arrivano a scrivere queste lettere socialmente mh, abbastanza elevate, che comunque gestiscono che noi vediamo delle donne rappresentate in queste lettere è di varia natura, ci sono quelle di, di, di stato sociale più basso ma ci sono anche quelle di stato sociale più alto che una volta, disgraziatamente, se disgraziatamente rimangono vedove, eh, diventano, diventano il, il perno e decisionale anche dei propri possedimenti. E con toni estremamente virili anche a livello di retorica epistolare, eh, una cosa insomma di cui ci siamo occupati, che abbiamo studiato e ecco lì davvero è interessantissimo vedere come la donna davvero indossa l'armatura ed è un uomo a tutti. Comanda tempo. sul resto del, del clan familiare molto spesso. Sì? Sì. Quindi insomma un universo ben più sfaccettato insomma che sfugge a grandi tentativi di semplificazione di cui stasera cerchiamo di dare un po' un assaggio sempre con il dubbio di avere effettivamente la possibilità di entrare per quanto poi con una finzione letteraria no? molto spesso anche un po' nella vita personale e affettiva di, di uomini e donne che, che ci hanno preceduti insomma su, questo, su, su questa terra. Mi... Già che ho la parola mi preme anche ricordare che siccome ci state amorevolmente seguendo su Twitch avete anche la possibilità di fare a noi delle domande quindi vedo già qualcuno di voi che si appastella nella chat grazie, benvenuti, e ci fa piacere che ci seguiate e appunto se avete, apposta, eh, se avete delle curiosità da rivolgere ovviamente alla professoressa Bartoli, insomma siamo qui e risponderemo a mano a mano comunque a, in conclusione di, questo, di questa nostra chiacchierata eh, dicevamo quindi si può entrare un po' all'interno di, di queste lettere con tutta una serie di casistiche particolari quindi proprio un array eh, ben diversificato eh, le chiedo anche un po' un'opinione personale quella che è la casistica oppure la lettera che è rimasta, è rimasta un po' più o che quando si nomina l'argomento le viene subito in mente in maniera lampante qual è? Eh, insomma questa è una domanda un po', un po complicata. Perché, Siamo qua eh, da una domanda difficile. Eh sì perché davvero dopo, i primi, dopo le prime esplorazioni eh, io mi sono proprio un po' eh, dedicata a questo, a questo ambito e quindi ho ho tentato anche qualche piccolo censimento, sempre relativo al XII secolo, perché poi nel XIII la produzione aumenta e quindi... Comunque è un secolo ah. dell'amore questo XII, qualcuno eh, non se lo aspetterebbe, ma... No, no, veramente. La, la cosa interessante a questo proposito, visto che hai parlato giustamente anche di letterarizzazione, di finzione letteraria, è che mh, i nostri testi forse delu deluderebbero un po' un lettore che si vuole magari eh, ai grandi epistolari, alle grandi prove, grandissime di Abelardo e di Eloisa, magari, che è un modello... che un po' di sono... forse abbiamo presente, e, oppure, non so, carteggi come le Epistole dei Due Amanti, e, su cui ancora si discute se siano le lettere dell'amore felice di Abelardo e di Eloisa oppure no, eh, quindi capite, eh, siamo a livelli davvero mh, letterari alti. Eh, le, le nostre lettere, eh, da una parte, un po' deluderebbero un lettore che cercasse quel tasso di letterarietà così che rende così pregevoli queste, queste prove, eh, appunto, che abbiamo nominato. Però dall'altro eh, troverebbe materiali normali, quotidiani. E quindi forse questa quotidianità, questa scolasticità del tratto, della penna di questo maestro ha veramente con... eh, la possibilità di accedere a... una no, dimensione della... anche più reale della, della vita... Della sì, vita e, sì, quello che si perde in letterarietà si guadagna in, probabilmente in veridicità, ecco, in, in sincerità. E questo penso che sia comunque un dato importante. Non si da sottolineare assolutamente. Certo. Sì. Certo, certo. E quindi tornando un po' il, alle casistiche, anche giusto un po' per eh, presentarne qualcuna, chi ha avuto la possibilità di vedere in questi, in questi giorni eh, le grafiche che abbiamo caricato sulla pagina Usiena eh, Campus eh, Instagram, eh, Insomma, si sarà fatto anche un'idea eh, di, di queste formule utilizzate un po' per eh, lanciare complimenti e alla donna e all'uomo, no? perché come è, è stato un po' ironicamente sottolineato, anche l'ego maschile in qualche modo va coltivato, quindi Juven un pulcherrimo giustamente, e, insomma grandi promesse ai ritorni, però non sono le sole cose... Che emergono, lo dicevamo prima, lo, dicevamo, lo diceva prima parlando anche di situazioni che si possono verificare no? nell'ambito della mia vita, restare vedova, avere dei problemi con la famiglia di arrivo, con quella di appartenenza, catena tutta una serie di, eh, così, di, di, di ripercussioni anche sulla propria vita epistolare, no? Sì, assolutamente. Intanto, ecco, eh, anche questo è un dato da tenere presente. Valutate che la lettera si scrive di solito quando una persona non è con te, è lontana. Quindi eh, non abbiamo purtroppo lettere di eh, mariti e mogli felici insieme che si scambiano messaggi, certo. forse anche oggi. No, no, no, no. Quindi, di distanza per questo abbiamo le lettere tra fidanzati tra innamorati ecco forse vogliamo chiamarle così eh, in cui appunto di solito l'uomo chiede di passare i fatti e le donne a volte accettano, a volte no, a volte danno anche appuntamento, danno indicazioni, vieni a casa mia, entra dalla porta di dietro, ti lascio la porta aperta eh, e quindi insomma, ma è probabilmente anche un po' un divertissement del, del maestro che prende un po' il sopravvento. Altre volte invece negano la... Possibilità di andare oltre, eh, c'è poi tutta una retorica che è piuttosto interessante che i maestri usano per far capire le situazioni sentimentali. Mm. C'è l'ante factum, cioè tutto quello che succede prima che si passi alle cose concrete, mm. post factum, cioè quando tu parli a una donna. E quindi è interessante che ci siano anche queste convenzioni eh, dei maestri che, che fanno i modelli calibrati proprio su, su questo tipo di, di cosa. E scendo da questa casistica, che è quella che tutti si immaginano, c'è quella poi dei coniugi lontani: per quali motivi? Per, se, principalmente per motivi economici, cioè di viaggio, d'affari, di lavoro, come succede anche oggi, o di guerra. E lì si apre tutto uno scenario ma fortunatamente oggi succede diciamo. <ride> meno male davvero poi lì c'è tutto uno scenario su cui stasera non ci soffermiamo ma che è interessante da un punto di vista sociologico delle vedove di guerra cioè l'uomo che si pensa morto ma eh, di cui non si ha di questa morte non mm. si ha certezza. E quindi si potranno risposare, se si risposano e torna lo sposo, che succede? Sono situazioni da seconda guerra mondiale, cioè non è una mm. insomma sono davvero situazioni di vita reale. E poi naturalmente ci sono le donne che si lamentano per aver subito violenze, eh, ci sono poi invece i chierici che vengono rimproverati perché non devono avere concubine e, e ci sono tutta una serie di lettere che per noi sono interessanti, talvolta sono anche un po' licenziose, quindi anche... Diciamo eh, un po' sopra le righe, eh, che però sono importanti e non, non le dobbiamo guardare come eh, semplici esercizi di così appunto divertimenti dei copisti che magari erano giovani ragazzi e scherzavano anche un po' su, eh, su queste cose. Dobbiamo pensarle all'interno di, eh, di un contesto culturale, eh, che è quello della, della cosiddetta eh, post-riforma gregoriana, quindi di un'opera che prosegue naturalmente anche nel XII secolo e quindi eh, con tutta una serie di norme che mirano anche a vedere nel matrimonio un'istituzione che deve essere costante, quindi c'è poi tutta la serie di lettere sul divorzio e poi quelle sulla vedovanza. Ora non so, mi spiace, sono temi un po' però non so quello che... Può. Anche per esempio questa cosa del divorzio per noi chiama subito gli anni 70 del Novecento, no? una lettera sul divorzio e uno se l'aspetterebbe da una qualche femminista che qualche anno prima bruciava il registro in piazza e poi lancia in invettive contro il coniuge. Invece evidentemente era una casistica plausibile se eh, esistono i modelli. Sì, eh, gli storici vi potrebbero raccontare molti episodi, abbiamo tante testimonianze di lettere anche autentiche, autentiche nel senso uscite da registri ufficiali della Cancelleria, quindi in quel senso... ...fino al X secolo, eh, perché il, il divorzio, specialmente per eh, se la coppia non aveva figli, non dava eredi caso di famiglie nobili era un danno enorme ma era anche una cosa che poteva capitare dato anche eh, l'abitudine all'endogamia eh, tipica delle case nobili insomma e quindi e quello era un po' un escamotage che talvolta eh, insomma veniva utilizzato dai da uno dei due coniugi quando magari aveva l'opportunità eventuale di fare un matrimonio eh, politicamente migliore. E eh, nel XII secolo, insomma, l'Europa è scossa da vari divorzi che vengono sanzionati dalla Chiesa con scomuniche, poi eh, magari un altro membro del clero riesce invece a... Ehm, Reintegrare. In ...chi scomunica, chi invece e quindi insomma c'è una, una certa instabilità politica anche dovuta a questi fenomeni per cui è normale che nelle nostre lettere che riflettono appunto anche il disagio anche la sensibilità di questa società si rifletta questa intransigenza perché alla fine di, di questo si tratta nei confronti di un matrimonio che è indissolubile e infatti eh, o a quanto meno secondo il rito cristiano e infatti uno dei dettatori uno di questi maestri di cui mi sono occupata insieme a una serie di lettere modello copia anche alcuni passi dal Decretum che era l'opera di Graziano dedicata appunto al diritto eh, ecclesiastico in cui si parla proprio di matrimoni, di divorzio, di matrimoni che non si possono sciogliere nel caso di eh, invalidità anche sopraggiunta e appunto Bernard de Mende, che è un dettatore francese racconta anche cose un po' licenziose di gestire il matrimonio ragazzi. non posso scendere in dettagli anche se siamo in una fascia oraria <ride> <ride> ormai però insomma 2021, ma... quindi certe cose non le diciamo per tutto il resto Noi, è... sarete è... invogliati a leggere il libro stavolta si, so. <ride> perché per fare un po' boccaccesche potete andare a no, molto. A volte, davvero con dettagli un po' coloriti eh, <ride> ne lascio uno solo così giusto per farvi capire il ecco. non e magari di, di, un, eh, di un signore che scrive all'amico chiedendo un aiuto perché eh, la moglie, se no, beh, insomma, se, se ne va di casa, ecco, e, <ride> ha problemi <ride> in tal senso. Però questo ci fa sorridere e lo, lo racconto insomma, così proprio anch'io col sorriso sulle labbra. L'importante certo. è cercare di contestualizzare queste cose che sono un po' più così, scherzose all'interno di un quadro che... certo di vista storico e sociale per far capire che saranno un po' sopra le righe però non è tutto inventato di sana pianta è qualcosa che è invece profondamente radicato in quel momento, in quel dibattito particolare e quindi come tale va analizzato poi certo. le... è un <ride> po' il compito vostro dei, da, da, da, da filologo no uno spacca un po' il capello in quattro e cerca di capire da un punto di vista testuale storico cercando un po' di tirare fuori una, una tramatura, una, un ordito, una trama all'incrocio del quale sta un po' il documento che, che va ad analizzare. No? Poi certo questi sono racconti anche divertenti, no? quindi immagino che soddisfazione una volta che... Vengono, vengono studiati, sembrano le storie che Amanda Lear racconta su Dalì e Picasso, no? Danno un po' quella... <ride> Avevano colloqui telefonici proprio su quei temi lì uno si dice, ma come? Due grandi artisti del Novecento, e invece eh, insomma, tutta da, da parte quindi emerge da un lato il grande tema della lettera d'amore ma poi il grande ruolo che intuiamo in realtà è quello anche della lettera di potere no? di queste figure che per una o più motivi hanno bisogno di sciogliere una situazione magari a distanza e quindi qui eh, in un mondo in cui eh, le strade per quanto potessero sembrare sentieri di campagna permettevano il passaggio di epistole eh, potevano essere appunto raggiunti mh, da un lato all'altro dell'Italia, insomma dell'Europa di varie città diverse attraverso lettere quindi la lettera proprio come mezzo per eh, sciogliere una situazione di potere anche. Assolutamente sì, è interessante proprio perché era un po' funzionale questo titolo, a far capire eh, appunto le... della della donna che, che emergono appunto da, da questi materiali che non sono gli unici eh, però sono quelli che in questa, eh, da questi materiali possiamo così trarre e valorizzare la donna appunto canonicamente intesa come oggetto di amore di interesse sentimentale sia da fidanzata che da moglie e poi invece la donna che con il matrimonio acquisisce anche un, um, un ruolo un sociale eh, ben definito e che mantiene questo ruolo sociale lo mantiene, anche appunto eventualmente diventando vedova. Eh, poi c'è un'altra categoria femminile molto rappresentata, anche quella estremamente potente, che è quella delle badesse. No. E la badessa sostanzialmente è la vedova di alto rango, nobile, sono le donne di potere del Medioevo. Eh, di queste lettere di potere ne abbiamo tante, eh, che forse non rappresenta esattamente queste due casistiche magari dopo vi posso fare qualche esempio ma è interessante perché quando la lessi dissi, beh, i promessi sposi ante litteram, perché c'era la lettera di questo stavolta era un uomo che scriveva che scriveva al vescovo della propria città siamo in Francia e gli chiedeva di intercedere perché il era tutto pronto per il matrimonio con la sua amata ma il signorotto locale non dà il permesso. Eh, nega, e quindi eh, non, non era possibile portare avanti le nozze. Benché ci fosse già tutto, le promesse fatte. È interessante questa lettera perché è un carteggio: in effetti, sono due o tre lettere. Perché si usa anche una terminologia specifica che ci fa capire che eh, per arrivare al matrimonio c'erano anche vari gradi, anche in questa lettera. Spesso, burocratici da affrontare. Esatto, come oggi quando devi no, andare in compagnia: le pubblicazioni, ma in... cose l'altra. Stato sì, sì, eh, ed è carino, poi c'è la risposta del vescovo che si arrabbia e dice: Fermi, che qua comando io, il signor Otto. <ride> e, insomma, viene mandata questa lettera un po' severa e non sappiamo come sia andata a finire, ma probabilmente vissero felici e contenti anche loro già qualche anno prima. E risposta... a tutti i capitoli dei promessi sposi, <ride> con tutte le varie vicende, tra un bravo. Sì, cioè. Poi la testa del resto, magari purtroppo era un'esperienza. Che, anche quella di vita quotidiana <ride> praticata sì. e poi ci diceva anche di altri esempi che, che si potevano sì. un po' vedere già che insomma abbiamo tempo perché no, cerchiamo di ah, entrare sì. in un eh, i di <ride> nelle vite di, queste, di questi uomini di queste donne tra le, tra le lettere di donne eh, di potere quelle che ho poi a questa cosa, eh, diciamo forse un posto speciale ce l'ha la mia contessa Trota, qui sono ormai affezionata perché davvero tanti tanti anni che ho a che fare con questi materiali. Eh, si parla sempre dei materiali che, eh, queste lettere, che sono eh, state raccolte da Maestro Guido, che è quello che ha poi scritto il trattato. Con, eh, la teoria della lettera d'amore e che ha un altro primato, che è quello della topica della consolazio, perché lui ha questo nucleo, ha questa raccolta di lettere che traggono ispirazione dalle vicende della famiglia dei contiguidi, eh, che per l'appunto nel XII secolo è... Eh, così turbata dalla morte eh, prima del, di, di, di due capi famiglia eh, nel, nel volgere di una trentina d'anni, il che naturalmente sì. mette la famiglia in serio realtà, e l'eroe eponimo, diciamo, il Guido Guerra, che doveva diventare il figliastro, il figlioccio di Matilde di Canossa, e quindi nel caso i conti guidi sarebbero diventati forse la famiglia più importante del regnum. Poi non sappiamo bene come andò, firmano insieme alcuni documenti, però insomma, la, eh, comunque il passaggio del, del patrimonio matildino non avvenne naturalmente eh, verso i conti guidi. A un certo punto il meccanismo fu, si sì, inceppò sì, sì, per motivi naturalmente. Quindi, a papà per, per tante cose mm -hmm. e comunque i conti guidi rimasero una famiglia importante ma questo guido guerra morì e, giovane e così come morì e suo figlio piuttosto giovane eh, nel 1157 e lasciò eh, il guido guerra che poi sposerà gualdrada eh, citata anche nella divina commedia magari se qualcuno si ricorda eh, e eh, la fotografia che noi abbiamo queste Invece è, è, è precedente quando il, il guerra III è piccolo, ancora sotto la tutela dei, dei famigli, e è la, è la madre che assume in qualche modo il comando. E la cosa interessante è che questa contessa si chiama trota è menzionata con l'iniziale t eh, nelle nostre lettere sempre come se appunto il dettatore avesse avuto accesso davvero agli archivi di famiglia perché poi abbiamo soltanto altri due documenti in cui questa donna figura con il proprio nome viene chiamata così eh, quindi questo è un dato che aumenta la, certo. la veridicità e, ed è interessante vedere come eh, le arrivano le lettere di consolazione per la morte del marito, eh, ma anche lettere in cui la incitano a farsi forza, i cardinali, i suoi amici, il pontefice. Aveva allora, proprio dicono, beh, amicizie di basso borgo questa Contessa Trota, se le scrivevano sì, cardinali, sì. pontefici. Certo. Certo, questi due cardinali, uno dei quali dichiara di essere suo parente consanguineo, eh, anche se purtroppo ha un nome un po' comune, non l'abbiamo potuto identificare con certezza, si chiama Bernardo, eh, comunque la invita a. A smettere di piangere perché il marito comunque è morto da buon cristiano e deve pensare adesso ai suoi confini e agli scorpioni e ai draghi che minacciano il suo, i suoi possedimenti e quindi lei deve pensare a mantenere il potere non a trovare un altro buon cristiano da sposare quindi no, la no no, no assolutamente Assolutamente, assolutamente, viene presa in considerazione come donna che guiderà la, la famiglia, la come signora proprio come domina in questo senso e, e fino alla maggiore età di Guido Guerra che poi prenderà il comando e, e verrà raccontato tra l'altro da un altro dei nostri maestri però un po' più tardo rispetto a quelli di cui mi occupo io che è un compagno da signa è eh, interessante vedere come i conti guidi siano alla, al centro di, di questa senza sì. seguire anche una certa conseguenzialità nella, nella narrazione quindi insomma una donna questa contessa trota che si trova veramente al centro di un di una tramatura di poteri e che funge poi da reggente per il, per il giovane figlio no D'altronde da, sì, i guidi avevano una tradizione di donne davvero di donne, certo. molto virili e, e la mamma del, del defunto, quindi la sua c'era di Trota, ma soprattutto l'abbadessa Sofia, che era la, la sorella del defunto, che vive ancora eh, nelle novelle popolari del Casentino eh, Vabbè. fino all'8 e al Novecento. Sì, sì, sì, davvero, perché è un personaggio quasi micro. E anche nelle cronache del Sansanome viene raccontata andare a, a fare tregua lei con i fiorentini, a firmare eh, lei l'accordo, è interessantissimo insomma, perché veramente aveva ruoli di, di potere e predominio eh, insomma, degni di, di un uomo e che tanti nobili non, non arrivavano. Quindi... Non avrebbero avuto. Quindi, sì, insomma, alla faccia, lo so che non lo devo dire perché tiro fuori un luogo comune, però alla faccia del Medioevo, no, buio, scurantista, aiuto le donne, ma quando male. Eh, forse, forse, insomma, c'è caso e caso. Poi, ovviamente, magari eh, anche queste lettere qua eh, sono specchio di una fascia di popolazione, immaginiamo minoritaria, perché si parlava prima degli studi, a non erano frequentati popolarmente ovviamente, eh, si, si, si parla comunque di casistiche insomma di un certo tipo di popolazione ecco, da quel punto di vista lì, credo un distinto che vada fatto. Quindi insomma eh, casistiche veramente anche legate all'affettività, alla gestione del potere e abbiamo parlato quindi di tante di donne, abbiamo parlato di uomini, ma per problemi andrologici. Abbiamo anche qualcosa di più di più più No, <ride> ma certo, poveretti, ora stasera c'eravamo un po' no, Ci siamo un po' caniti, però <ride> No, no, no, no, certo, naturalmente, no, no, no, gli uomini fanno un'ottima figura. Ma... Certo, ma quello, quello che, è che abbiamo di sempre... più, più... No, no, più No, a parte. Però poi quello che abbiamo detto per le donne vale anche per gli uomini, ogni dettaglio eh, che ci permetta di mh, così gettare un, uno sguardo anche un po' eh, velato sulla vita quotidiana, magari qualcosa delle dinamiche maggiori, sappiamo come si muovevano magari gli eserciti, come si muovevano i nobili quando si parla di cancelleria pontificia, quando si parla di cancelleria imperiale, però poi la vita quotidiana anche se per carità è stata tanto studiata abbiamo tante testimonianze non è che questi siano i soli materiali in grado di ridarci qualcosa però eh, anche gli storici li stanno rivalutando molto benché appunto eh, con tutte le cautele del caso perché sono testi che stanno un po' a metà ma hanno uno statuto ibrido tra lo storico e il letterario quindi le dobbiamo anche... Questa è una domanda che mi sarebbe piaciuto fare già che insomma siamo, siamo in argomento quanto poi questi testi sono effettivamente letterarizzati e in un certo senso attendibili o non attendibili, no? Quanto ci raccontano, ci danno un po' uno spaccato? Perché, eh, voglio dire, non, non sono SMS, non sono nemmeno le lettere che si potevano spedire fino a qualche decennio fa. È un altro genere di... Cioè, si, si, si racconta la propria vita, immagino, anche tramite i filtri letterari che si sono che si è provveduto a mettere insieme nel tempo quindi anche avere poi una cristallizzazione ad un certo punto con questa importante famiglia credo ci faccia percepire il fatto che dietro doveva esserci un grande retroterra che già, già era alimentato no? in un certo senso che già, già, già preesisteva quanto ci posso quanto sono documenti e quanto monumenti queste queste lettere anche è una domandina di quelle banali è una domanda davvero <ride> Acculta importante eh, quanto dunque. Intanto, naturalmente, c'è davvero un grosso dibattito in corso che si sta progressivamente spostando in favore di questi materiali mm. anche eh, da usarsi anche in perché. Insomma, ci sono tanti elementi che ci inducono in quella direzione. Quindi, ora non voglio tediarvi con cose più, più specialistiche. Ci sono eh, lettere importanti, ufficiali che ritornano in varie raccolte, eh, magari di abati. E quindi, questo ci fa capire anche i meccanismi di trasmissione di questi materiali di copia e quindi riuscire ad arrivare anche a capire questo eh, ci può dare così un'idea un po' più precisa dell'attendibilità del contenuto della lettera. Eh, in generale cosa si può dire? Due cose credo in sintesi, eh, una che eh, per valutare la veridicità dei contenuti la cosa su cui adesso ci basiamo è appunto una sinergia di interventi, cioè intanto lavorare se possibile a stretto contatto con specialisti di discipline parallele, quindi paleografi, quindi gli storici, che è anche bello perché la ricerca di chiusura questo credo che non è, non è una cosa che dico eh, stasera la, la sapete tutti però eh, è una cosa che in un ateneo piccolo come il nostro si può fare è davvero bellissimo. Eh, è bellissimo questo è il corridoio cambiare <ride> cambiare certo, ci... la porta giusta sì ci prendiamo un caffè insieme intanto ci, ci parliamo anche... di questa contesta trota che ha una vita veramente irresistibile adesso <ride> <Da> <ride> un po da No, no, veramente noi ci teniamo molto a questo aspetto interdisciplinare della sì. nostra disciplina, che poi è un po' insito anche nel, nel Medioevo, eh, nel, nelle discipline del Medioevo. Quindi da una parte eh, cosa dobbiamo fare? Verificare sulle fonti d'archivio. Per esempio, è esistito un personaggio con questo nome, come ho fatto per Trota? è esistito? C che ci dicono le fonti d'archivio? Che ci dice magari lo storico, appunto, gli storici, i cronachisti. Quindi incrociamo i dati e. Certo, per esempio, web, vediamo... Ecco, questo è diciamo, a sostegno. Di solito devo dire che abbiamo conferme positive per quello certo. che ho potuto vedere io. Poi naturalmente eh, non è una regola, cioè di volta in volta si deve sempre... Sì, si fa sempre uno studio qualitativo e non... da questo certo. punto di vista qui è interessante capire certo. insomma, nella casistica. Certo, sì e l'altra cosa importante è che eh, i documenti che noi abbiamo, se voi prendete appunto i, le, le fonti documentarie, ora sono accessibili molte anche attraverso internet, vi rendete conto che hanno intanto un linguaggio davvero molto diverso rispetto ai nostri testi che sono scritti da maestri, mentre invece i documenti sono redatti da notai oppure da persone non sempre coltissime, quindi hanno anche una lingua estremamente interessante, vivace, molto vicina anche eh, con A Già, anche possibilità di, capire... lato, di certe preposizioni che ci sembrano da non sembra di sentire eh, magari veramente i contadini di 50 anni fa di, Quindi, di, con di, quelle cadenze quasi dialettali no, per certi è però ecco se noi confrontiamo questi due tipi di documento ci rendiamo conto che è vero le nostre lettere hanno un tasso di letterarietà che le può anche un po' così ammantare di per cui qualcosa è vero e qualcosa va scartato. Però ricordiamoci anche che proprio questo, questa letterarietà conferisce loro anche un contenuto, sfumature emotive, per esempio, eh, come nel caso delle lettere d'amore o delle lettere di consolazione, che invece il documento puro e semplice di vendita di una terra, di permuta, non ha. E quindi è un di più. E co poi consideriamo anche invece... Eh, all'interno delle nostre raccolte a volte abbiamo anche dei documenti perché i notai l'arts notaria cioè quella che fa redigere i documenti era una carriera molto simile a quella del, dell'arts dictandi che è quella dei, dei materiali di cui mi occupo io dell'epistolografia quindi eh, c'è anche una interconnessione proprio di professionalità già dal medioevo per cui è un concorso di cose un po' complesso, però piano piano ci, ci si mette con calma e si cerca di... Poi è anche una delle grandi caratteristiche, no? E voi che studiate il Medioevo, penso lo viviate tutti i giorni, no? di vivere sempre questa situazione in cui da un lato c'è un grande anche rispetto del canone eh, della tradizione e poi dall'altro invece ci sono delle spinte allogene veramente forti ed è proprio il grande periodo no, in cui questi due aspetti veramente convivono e rendono anche molto affascinante lo studio delle, dei vari aspetti della, della disciplina. Ecco volevo anche chiedere ma in quanti siete a studiare questo aspetto così, questa, questa nicchia così caratteristica del, eh, del panorama medio latino? Non credo sia uno studi particolarmente, citavamo prima questi due colleghi inglesi che suggerivano di leggervi uno spaccato eh, perlomeno verosimile della vita medievale, ma poi penso vi contiate un po' sulle dita di un paio di mani diciamo che siamo una piccola grande comunità una piccola nicchia una famiglia, anche voi. <ride> però una comunità internazionale anche coesa nel senso che comunque abbiamo fatto anche un convegno di recente proprio a Siena eh, su, su questi argomenti su, naturalmente non solo sul XII secolo anche siamo arrivati al 1004, eh, anche prospettando progetti futuri sempre in sinergia perché appunto come noi da buoni medievisti ci muoviamo come si muovevano i, i, i clerici vagantes nel medioevo e, e così davvero le aule perché l'università eh, è anche vita universitaria, non è solo imparare leggere, studiare, quindi davvero dal medioevo eh, ci hanno insegnato che eh, l'esperienza dello studio è anche un viaggio in senso proprio e questo credo insomma che sia Ancora valido, per cui noi siamo insomma un nucleo di studiosi che è sempre in contatto grazie naturalmente agli strumenti di oggi, eh, Zoom ci aiuta, Meet ci aiuta, però poi anche i convegni ci aiutano a vedersi e progettare cose insieme, quindi anche qualche ragazzo studente eh, ragazzi ragazze naturalmente fosse rimasto colpito da questi materiali è benvenuto i giovani sono i giovani ricercatori sono davvero accolti a braccia aperte perché ci sono tanti testi inediti da studiare e ci vuole tanto tempo serve però. forse lavoro anche per quello <ride> occhi nuovi certo e questa è un'altra allora già che siamo in conclusione cerchiamo di fare quella roba un po Neanche troppo qualunquista, però secondo me è simpatica. No? Sbriciolare un po' di preconcetti che uno potrebbe aver avuto leggendo Medioevo e, e Similia. Innanzitutto abbiamo parlato di espressione dei sentimenti. Di lettere scritte da donne potentissime, alle quali arrivavano dei cardinali e Similia per consolarle di aver perso il marito, insomma, suggerendo di mantenere saldo il potere. Uh, parliamo anche di studi internazionali sul Medioevo, ma quello che sfugge e che ci si trova di fronte ogni tanto senza realizzarlo è il fortissimo potere internazionale del latino. Sì. Sì. Oggi parliamo inglese per sentirci padroni un po' del mondo e poter comunicare da Ottawa a Perth, a Tokyo, a Berlino era il latino in realtà è il grande motore mobile della, della letteratura e non solo, no? veramente ha unificato quasi un continente. Come no, assolutamente, anzi direi che eh, non sono studi che faccio io, però sono studi portati avanti dalla cattedra di filologia medio latina di, di Siena, quindi mi sento un po' così compartecipe, eh, viene studiato anche il latino dei popoli, il latino orientale, dei, dei gesuiti, il latino poi anche quello dei, dei francescani, quindi dei grandi viaggiatori, per cui davvero adesso eh, abbiamo un'ambizione un, un po' eh, ecumenica, insomma, nella visione di di questi testi e per quello che riguarda i miei testi noi rimaniamo in Europa, ma l'Europa è tutta, tutta eh, così valutata e, e ci sono studiosi da tutta Europa che si eh e grazie anche ai mezzi digitali perché medievali, i medievisti che sono sempre tacciati di, di studiare un periodo che ormai si sa tutti che non è così, però insomma vulgato. Esatto, sono i pionieri, insomma, comunque sono stati tra i primi a applicare anche le. le le discipline digitali allo studio della, di queste materie per cui grazie a, a questa sinergia di strumenti riusciamo, insomma speriamo di poter lasciare alle, a chi verrà dopo qualche testo inedito in più su cui ragionare e naturalmente un po di, di persone formate per poter leggere ancora il latino perché siamo rimasti in pochi eh, pochi in, cioè in italia si, si studia ancora il latino si studia bene in altri paesi europei lo stesso però è, è una competenza da valorizzare. I nostri studenti sono richiesti all'estero perché... Vabbè. che è faticoso, però mi permetto di fare questo appello un po' da, da, da mamma invece che da... <ride> è così... Da yeah, cercare... yeah. <ride> è davvero sì. È, Fate uno sforzo che poi vi potrebbe anche portare delle buonissime opportunità di, di lavoro, quantomeno per fare un'esperienza ottima all'estero perché sono competenze richieste. Chi l'avrebbe mai detto che all'estero ti potrebbe portare non un PhD in ingegneria robotica, ma anche una sana traduzione da Cicerone o chissà chi. Certo, anche <ride> le nostre materie. Sono... No no no infatti certo e insomma è anche piacevole sentirlo appunto da lei che eh, nella ricerca veramente affonda entrambi i piedi e le mani e insomma si percepisce anche molto che il bello anche di trovarsi a fare queste chiacchierate indegnamente con me eh, no. per scoprire un po' un, veramente il dietro le quinte. Eh, perché poi uno si trova davanti a questi volumoni con i passi latino in italiano, tradotti, commenti le glosse, ma dietro c'è un mondo umano che, che si muove come tante piccole formichine no? che alla fine producono un, qualcosa di, di grande quindi ancora grazie insomma per averci così aperto un po' il sipario su questa, su questa, su questa, su questa situazione veramente è stato voi per pito, un davvero piacevole Grazie. Speriamo di aver suscitato un po' di curiosità su, su questi non materiali che ancora, la luce sul meglio emo. Esatto, non ho dubbi, anche perché poi, tra l'altro, qualcuno di noi avrà scoperto che con le proprie conoscenze e competenze, con il dizionario di latino, può, è anche appetibile eh, sul mercato universitario, estero, quindi, è molto accorto il mercato universitario è riuscita male. Eh, quindi, insomma, eh, sono certo che abbiamo portato purtroppo così, sono certo che abbiamo portato. Buone notizie per tutti. Noi siamo in, noi siamo in conclusione. Eh, innanzitutto volevo ringraziare lei, perché insomma è stata gentilissima e ci ha proprio aperto le porte di questo mondo durante gli incontri che si sono succeduti in quest'ultima settimana. Dunque, se ve li siete persi, insomma, date un'occhiata eh, a Instagram perché c'è anche un'Orietta Berti che vi aspetta. Che <ride> <ride> vi aspetta così quando meno ve l'aspettate voi. Eh, ringrazio Serena che è in regia a proposito di chi eh, si occupa anche di eh, studi del mondo classico, lei è una parodia in questo senso, vi ricordo che eh, la eh, Kermes Virtual Studium è eh, realizzata in supporto con lo spin-off universitario di Long che si occupa proprio di divulgazione della ricerca, eh, e nulla, insomma, se non ci sono domande dal pubblico, e eh, per ora eh, non ne vedo, se ne avete altre, eh, la professoressa Bartoli, sicuramente vi risponderà anche all'indirizzo di email. mail scriveteci su Instagram, noi ci siamo. Eh, la nostra ora di chiacchierato direi che si è conclusa, quindi grazie ancora professoressa Vartoli. Grazie a voi. Grazie. Buonasera. E noi ci riaggiorniamo venerdì prossimo perché ci sarà una puntata. Ulteriore, e tra l'altro, restiamo, la restiamo nel tema della filologia medio latina eh, perché il professor Lago Marsini ci racconterà un po' le origini eh, del mito del Graal. Quindi correte a rivedervi, Diana Jones, correte a rivedervi, Dan Brown, perché non vi serviranno però così voi tanto l'avrete già fatto, li avete in casa. e Scopriremo anche tutta una serie di curiosità da quel mondo lì tra l'altro dialogherà con il professor Lago Mersini, proprio Serena che è in regia e eh, che per l'occasione scoprirà il dono dell'ubiquità. Noi vi ringraziamo ancora e vi auguriamo un buon venerdì 25 giugno, quello che ne rimane. Grazie a tutti per averci seguito e a presto.